Perché queste bandierine come idea trainante? Allora, l'idea delle bandierine è nata perché, fondamentalmente perché il, questo festival è eh, principalmente montagna però si è sempre più allargato quindi i temi che racconta spaziano da, da cultura all'esplorazione ai mondi vari il racconto e l'avventura quindi si è, è anche scesa dalle cime delle montagne è, è diventato racconto qualsiasi cosa eh, quindi eh, raccontare un festival così ricco con un solo simbolo per me è difficile c'è cioè, cultura, c'è storia, c'è storia personale c'è cioè amore, c'è cioè molta roba e allora ho pensato che comunque qualsiasi immagine doveva nascere sarebbe nata un'immagine multi, multilivello cioè un'immagine che ha un senso vista da lontano però ci si può entrare dentro e vedere di più è un'immagine che proprio vive in questi giorni uno ce l'ha sotto mano, ce l'ha sul catalogo è seduto al cinema e la apre allora avevo pensato proprio di fare una cosa che comunque magari può sorprenderti anche dopo qualche giorno vedi una roba che non avevi visto ogni bandierina racconta una storia il fatto delle bandierine nasce da un'idea che comunque evoca montagna evoca vento freschezza eh, evoca comunque anche le bandiere di preghiera tibetana fondamentalmente nasce da una riflessione che qualsiasi storia De, de, dell'umanità i faraoni i fara cioè, grandi imperatori sono storie che poi nel tempo gioco forza si non de de deteriorano ma passano di mano si, possiamo definire che si sfilacciano e queste storie non è che spariscono ma poi eh, i pezzettini vanno, volano e vanno a costruire altre storie storie personali eh, tante trasformazioni si sono successe e secondo noi, insieme anche a Luana Bisesti con cui ci eravamo confrontati ci siamo trovati d'accordo un film festival è veramente un macinatore e promotore di questa roba qua, ogni anno macina milioni di immagini eh, e li manda in giro e quindi le stesse storie che vengono raccontate dal Film Festival sono vecchie storie poi c'è ovviamente l'aspetto materico che è quello che mi interessava e quindi poi lì mi sono un po' lasciato Entriamo andare. in questo aspetto, il manifesto non è disegnato, come nasce? Nasce da, un, da chiamiamolo un teatrino che io ho costruito fisicamente come sto facendo adesso però in scala più ridotta eh, eh, quindi ho costruito queste bandierine perché volevo che le bandierine si muovessero in maniera proprio naturale perché se fai un lavoro cervellotico comunque le ombre, le pensi invece in questo caso costruendo un teatrino e fotografandolo nel vento perché poi alla fine quel vento compatibilmente con Milano però quel giorno c'era vento e sole e quindi le ombre, i movimenti delle bandiere sono diventati più naturali e in più poi mi sono imposto di disegnare sulle bandiere quindi il disegno c'è, ma è stato fatto su una materia più, molto più uh, grezza, più reale rispetto al foglio diritto. E perciò c'è stata varie fasi, tra cui una grossa fase comunque di fotoritocco computer, perché comunque secondo me il bello di questi anni è che va, entri ed esci dal, dalla materia al digitale avanti e indietro. Quindi è un dialogo, non è una negazione. Cioè io uso molto la materia, le mani, le cuciture, i bottoni, però portati nel computer mi danno una possibilità e una estetica di testo.